Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Chi di voi non ha mai costruito nella sua gioventù un aereo di carta? Sicuramente tutti eh, nella propria vita chi più chi meno ha costruito aerei di carta perché è il primo modo di far volare qualcosa eh, economico e molto pratico da costruire. Ma se quell'aereo di carta fosse un aereo di carta dei giorni attuali come sarebbe questo aereo di carta? Ragazzi ve lo dico subito sarebbe così. Eccoli qua come sono gli aerei di carta ai giorni nostri. Eh, questi sono gli aerei di carta della Power Toys, sono i power up questi aerei veramente incredibili perché comunque sono gli aerei di carta che usavamo noi quando eravamo piccoli ma evoluti ai giorni nostri abbiamo due versioni abbiamo il power up 2.0 e il power up 4.0 oggi faremo solo un unboxing perché non li ho ancora aperti nemmeno io non so come sono all'interno di queste confezioni perché ci tenevo a trasmettere con voi appunto eh, l'impatto nel vedere cosa c'è all'interno di queste confezioni poi in un prossimo video ovviamente li costruiremo e li faremo volare. Eh, sono due versioni molto diverse fra loro anche se entrambe eh, ovviamente sono fatte di carta, qua abbiamo una versione diciamo più eh, economica e soprattutto più semplice qua abbiamo una versione molto più evoluta e se vogliamo complicata eh, per essere comunque un aereo di carta perché tecnologicamente eh, sul power up 4.0 c'è tanta tecnologia inserita eh, in qualcosa che eh, normalmente non è di carta quindi detto tutto questo inizierei a vedere il primo modello che è il power up 2.0 però ovviamente anche qua la parte interessante è che abbiamo come vedete un motore con un'elica e qua davanti abbiamo quello che è eh, la batteria che eh, fa ruotare l'elica di questo aereo di carta allora vediamo le caratteristiche sulla confezione abbiamo 30 secondi eh, di volo perché comunque è un, una versione questa molto easy molto semplice che è poco più di un aereo di carta classico ma con una spinta di un motore elettrico poi abbiamo la ricarica che dura 20 secondi quindi la ricarica è molto veloce e poi abbiamo la resistenza agli ultimi perché è davvero molto molto leggero allora andiamo a vedere cosa c'è nella confezione di questa versione prima di vedere la 4.0 che è la versione quella che ovviamente a me personalmente interessa di più questa invece se l'è già doppiata mia figlia che ha 8 anni quindi è proprio eh, l'età giusta per utilizzare questa versione allora andiamo a far scorrere la confezione sicuramente un'idea regalo incredibile eh, soprattutto per un bambino questa versione 2.0 allora abbiamo un manuale di istruzioni andiamo a vederlo da vicino che ci spiega tutti i passaggi ok poi ovviamente andremo a, ad analizzarlo eh, con calma quando andremo a montarlo in teoria sembra molto semplice perché comunque è tutto disegnato poi qua abbiamo un altro foglio con le varie certificazioni e via dicendo e poi qua abbiamo quello che è la parte principale di questo aereo cioè la carta questi sono i fogli di carta che la power up ci dà eh, di serie dentro la confezione vedete ci sono le righe tratteggiate su dove dobbiamo eh, probabilmente piegare o tagliare adesso non lo so eh, lo scopriremo poi eh, quando andremo a montarlo e qua ne abbiamo un altro per avere un ricambio dal punto di vista appunto della carta poi abbiamo questo che è il caricatore quello che ricarica in 20 secondi la batteria del motore vanno inserite all'interno tre batterie doppia non incluse in confezione e qua vedete che abbiamo i contatti per andare a ricaricare quello che è il motore adesso vado a sfilarlo se riesco senza fare danni vediamo. Ecco qua. Questo è il motore con l'elica, guardate quanto è piccolo il motore è piccolissimo, quindi è inoffensivo al massimo e qua abbiamo il motore. Qua abbiamo i contatti, qua abbiamo start e qua stop. Quindi in teoria da questa parte andremo a ricaricare la batteria per far funzionare il motore mentre di qua dove abbiamo la scritta stop suppongo che andandola ad inserire andremo a spegnere il motore perché comunque non c'è nessun interruttore eh, su questo dispositivo quindi è davvero super semplice come avete visto e sono curiosissimo di provarlo questa è la versione quella diciamo più semplice quella base quella più economica anche dal punto di vista appunto eh, del costo e poi qua abbiamo un'altra elica sostitutiva di ricambio nel caso dovessimo andare a danneggiare eh, la prima erica che c'è installata per installarla è semplice basta sfilarla e infilare quella nuova quindi davvero super semplice questo power up 2.0 ma adesso andiamo a vedere quello che è la versione eh, tecnologicamente più avanzata per essere una, comunque un aereo di carta che è il power up 4.0 sì perché qua abbiamo eh, qualcosa di molto più evoluto eh, abbiamo addirittura una connessione bluetooth l'utilizzo dello smartphone per pilotarlo infatti dovremo scaricare l'applicazione che si chiama Power Up 4.0 disponibile come vedete sia per iOS che per Android e infatti come vedete l'età di utilizzo è salita non è più un 8 o più ma dai 14 in su perché comunque è qualcosa di un po' più complicato eh, perché dobbiamo comunque avere uno smartphone dobbiamo comunque avere una connessione bluetooth tra lo smartphone e, e l'aereo eh, si può utilizzare eh, facendolo andare molto più distante rispetto a questa versione qua che è una versione di una aereo di carta è un pochino più evoluta qua invece possiamo addirittura come vedete andare a 70 metri di distanza abbiamo 10 minuti di autonomia eh, di volo eh, poi abbiamo la telemetria in tempo reale eh, la autostabilizzazione in condizioni di vento quindi ovviamente parliamo di venticello e eh, ragazzi qua parliamo di un, di un prodotto che pesa 17 grammi quindi la stabilizzazione eh, elettronica che avrà lui per tentare di stabilizzare il volo è sempre data da una, un vento che non è vento parliamo di aria eh, però è una versione questa che si può tranquillamente usare all'esterno se non c'è un vento fastidioso e poi abbiamo eh, la resistenza agli urti quindi è davvero una versione molto molto più evoluta come avete capito andiamo a aprire la confezione che si apre nello stesso identico modo di quella precedente e qua come vedete è tutto ancora legato con i laccetti perché io non l'avevo ancora aperto adesso vado a recuperare una forbice per andare ad aprirlo vedete che qua abbiamo l'antenna quindi questa è una versione ibrida tra un prodotto se vogliamo avanzato cioè un prodotto eh, del 2022 ma eh, sempre su qualcosa creato tanti tanti anni fa che è l'aereo di carta, è un mix veramente accattivante soprattutto per chi è come me o come tanti di voi hanno costruito soprattutto a scuola tanti tanti aerei di carta. Allora questa è la parte come vedete con il bluetooth con il ricevente, eh, qua abbiamo anche un interruttore on off è quello che ovviamente non avevamo neanche nell'altra versione e qua abbiamo addirittura due motori con due eliche, eh, quindi questa è la parte diciamo elettronica del sistema, poi abbiamo il cavetto che ovviamente è il cavetto di ricarica, vado a tagliare i laccetti, quindi un cavetto eh, micro USB USB per la ricarica, poi qua abbiamo un'altra astina di fissaggio che dovrebbe essere quella che va a sostenere le ali se non sbaglio almeno per quello che ho capito io, eccola qua sfilata, questa barrettina che dovrebbe essere un irrigidimento centrale dell'aereo credo di aver capito così e poi qua abbiamo due eliche di ricambio come vedete, una. E una due, perché comunque i motori sono due. Eh, poi abbiamo il manuale di istruzioni eccolo qua che ci spiega tutti i passaggi per andare a piegare la carta per costruire il nostro aereo poi qua abbiamo un cartoncino con un QR code forse trim card non so cosa sia lo scopriremo e poi qua abbiamo quello che è appunto il senso di tutto questo aereo la carta quindi abbiamo uno Due, tre. E 4. qua abbiamo quattro fogli di carta con tutte eh, quello che sono i punti di piega e di taglio del nostro eh, power up 4.0 quindi qua abbiamo la possibilità di costruirne quattro non simultaneamente nel senso che se andiamo a romperne uno ne possiamo costruire un altro e via dicendo ma poi su eh, Amazon perché tutti questi prodotti sono disponibili direttamente su Amazon vi lascio qua sotto il link in descrizione ed è possibile avere anche solo questi fogli come ricambio eh, nel caso dovessimo finire quelli che c'è all'interno della confezione. Quindi ragazzi eh, questo era solo un unboxing per farvi vedere come eh, nel 2022 sia possibile volare in maniera molto più avanzata eh, rispetto a un po' di anni fa con un aereo di carta. Sicuramente la Power Toys eh, ha creato qualcosa secondo me di molto interessante, di molto inoffensivo, eh, di non pericoloso e comunque di affascinante perché gli aerei di carta sono la, la prima cosa che ci dà gusto far volare e la nostra prima idea di di volo eh, quando siamo bambini e poi ovviamente crescendo arriviamo a far volare prodotti come questi ma l'aereo di carta è sempre l'aereo di carta ha sicuramente un fascino intramontabile e se lo andiamo ad applicare a una tecnologia come questa che ha il power up 4.0 diventa super affascinante però anche il power up 2.0 secondo me ha il suo fascino soprattutto in questo caso se lo dobbiamo regalare a dei bambini perché comunque come avete visto 8 più si costruiscono un aereo di carta non hanno bisogno di uno smartphone non hanno bisogno di niente ma hanno comunque un motore una batteria e eh, l'aereo Sicuramente in maniera eh, diciamo più più esaltante rispetto all'aereo di carta classico quindi sono due versioni per due utilizzi completamente diversi ma entrambi ragazzi eh, sicuramente dal fascino incredibile e se questo mio video unboxing in attesa della video recensione e prova di questi power up vi è piaciuto e vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità tante prime voli in fpv stampe 3d eh, spoiler dei prodotti che arriveranno qua su youtube spoiler delle location di dove vado a volare